Sono arrivato all'aeroporto di Lages sull'isola di Terceira, parcheggiato lasciato le coordinate per il mio uomo a Lavana che mi noleggia la macchina così se la riprende e vado a fare il check in pronto per partire e eh, ragazzi si va andiamo qua tranquillo sono all'aeroporto di Lisbona e ci dovrò stare un bel po' mi hanno ritardato anche la ripartenza di un'ora in più quindi ho un bel po' di ore da spendere qui arriverò in Italia praticamente che è giovedì mattina questa è la storia Lascio il mondo della tranquillità, della pace, delle persone serene e carine e vado nel mondo della frenesia, del tutti corrono, vai, spacca, rincorri, vai, prendi, aggiusta, corri ancora, rincorri, riprendi, è un ritmo diverso, è un ritmo che non so se sento veramente mio perché mi piace fare le cose bene, mi piace fare le cose con precisione, con calma con il gusto di farle e di poter far apprezzare a delle altre persone qualcosa e quando si corre troppo quando si è troppo presi dalla frenesia quando si è disorganizzati le cose non vengono mai bene se vengono bene bisogna proprio accendere un cero perché è un miracolo è un caso, è un accidente da non prendere sul serio da... Curare con attenzione perché chi si approfitta della fortuna attraverso la quale le cose vanno bene una volta e spera che così vadano sempre non va da nessuna parte. Quindi qualunque mestiere tu faccia, il mio consiglio è di prenderti sempre, sempre, sempre del tempo in più per organizzarti, prepararti per tempo, per avere tutto lo spazio mentale per poter poi fermare il mondo, rallentare, organizzare i pensieri. E sparare sull'obiettivo, centro target, appena appare.